time for them is your money your money your money your money all I want is freedom freedom freedom freedom freedom freedom freedom freedom shut up Punjabi Italy my nu gun wangu kha I don't just live in the gutter I don't just live in I don't just live in the gutter I don't just live in I don't just live in the gutter I don't just live All I want is to be I want this is my belief freedom. to be free See how my is what I need not what I want See how I feel this is how I feel freedom. this is my belief See to be free my reality this is what I need Buonasera a tutti e a tutti, benvenuti alla presentazione del nuovo rapporto dell'Associazione Terra e Exploitation, una questione meridionale Italia, Spagna e Grecia. Nel corso di questa presentazione ascolteremo altre incursioni musicali dell'Orchestra dei Braccianti. L'orchestra è un progetto di terra nata ormai due anni fa che avrebbe dovuto esibirsi in un grande concerto a Matera nel 2020 e che per ovvie ragioni legate alla pandemia, legate al Covid ovviamente non si è potuto tenere, l'abbiamo qui, l'abbiamo insieme a noi in questa occasione, abbiamo unito le due cose anche perché l'orchestra nasce dagli stessi principi che spingono questo rapporto. Uh, un rapporto collettivo che è uh, diviso in tre capitoli, sull'Italia, la Spagna e la Grecia. Per l'Italia gli autori sono Fabio Ciconte, che è qui con me, che è il direttore dell'Associazione Terra. Uh, per la Spagna abbiamo la giornalista uh, Mariangela Paone, che sarà collegata con noi da Madrid. E per la Grecia il giornalista ricercatore Apostolis Fotiadis, in collegamento da uh, Atene. Chi ci conosce lo sa, eh, Terra eh, ormai da anni indaga i meccanismi che governano il cibo dai campi agli scaffali ehm, abbiamo iniziato a farlo con una campagna insieme a Terre Libere a da Sud Filiera Sporca nel 2015 dove per la prima volta abbiamo collegato il tema del caporalato a quella che è la disfunzione delle eh, filiere agricole eh, abbiamo continuato con dei rapporti che lo provassero e che in qualche modo raccontassero le contraddizioni più evidenti eh, gli misibili dell'arancia e lo sfruttamento in agricoltura nell'anno di Expo seguito nel 2016 dai rapporti filiera sporca la raccolta dei rifugiati e da spolpati la crisi dell'industria del pomodoro tra sfruttamento e insostenibilità con cui abbiamo indagato rispettivamente quella che è la scarsa trasparenza di certe aziende agricole e anche le contraddizioni evidenti che sono presenti in una delle filiere più importanti del Made in Italy, cioè quella del pomodoro. Non ci siamo fermati, nel 2017 con la FLEI e con DaSud Sud abbiamo continuato a denunciare appunto, le storture della, della filiera agroalimentare e lo abbiamo fatto denunciando una delle pratiche sleali che la GDO mette in atto eh, contro i produttori, che è quella delle aste al doppio ribasso, che eh, ha partorito diciamo, un rapporto che Astenetevi, grande distribuzione organizzata dalle aste online all'inganno del sottocosto, un'iniziativa che ha avuto un'eco importantissima e che ha portato anche all'approvazione di un disegno di legge correttivo, ne parleremo appunto poi. Perché quindi questo rapporto? Perché Ovviamente eh, siamo nel 2021, un anno eh, appunto, che eh, effettivamente eh, inizia con una pandemia che ci siamo lasciati alle spalle ma non eh, diciamo, definitivamente. Il 2020 ha messo in luce tante criticità di questo settore, soprattutto il fatto che il settore agricolo in Europa... Eh, diciamo si regge sullo sfruttamento, sullo sfruttamento in agricoltura eh, e soprattutto l'Europa ha dovuto aprire gli occhi di fronte alle migliaia di lavoratrici e lavoratori che girano appunto a, inseguendo le stagioni di raccolta per trovare lavoro e per trovare una collocazione appunto in zone sicure con redditi sicuri. Questo non è possibile o comunque no, per noi non lo è ancora ed è per questo che abbiamo avuto l'urgenza appunto di scrivere questo rapporto. Diciamo che la pandemia potremmo dire che ha accelerato questo processo abbiamo voluto quindi innalzare uno sguardo al di sopra della nostra penisola dove avevamo sempre lavorato sino ad oggi e abbiamo invece voluto diciamo, indossare delle lenti appunto, europee. L'abbiamo fatto in questo lavoro collettivo che è collettivo non, sol non soltanto dal punto di vista degli autori che lo hanno scritto ma anche dal punto di vista del lavoro che chiaramente ha portato alla sua realizzazione. Per questo voglio ringraziare Eleonora Cavallari, Francesco Panier per il grande supporto che hanno dato alla ideazione anche alle suggestioni che sono arrivate dall'associazione, dalla, dall dall'interno dell'associazione, ma anche Federico Zucalas, Daniele Caucci, Giuliani Tabari, che, con cui abbiamo condiviso tante riflessioni prima di arrivare ad una stesura eh, definitiva. E ovviamente voglio ringraziare che ha reso possibile diciamo, la grafica di questo rapporto e l'impaginazione che, eh, che alessio Melandri. Yeah, man. Uh -huh. yeah, man.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 yo ra fet dara ndud sacca seni darab boots to gataw sacca weni gimbbi ni torlo be gataw yoni da fakkudou ko fattou da fay ndike har day wessu motey ko wessu wala Let's go! Fake to my dinga, sucker ampibras, you're gonna to the way, yo! You're gonna fail, Fait to my dinga, sucker ampibras, you're to the way, to go to way, yo! way ko a ve ko matidat sa ja am fi place yom ni tak ko tukku boy yow lola be kat ken ni kokosla samane da fa tang ma fa na koy defo yow nak nak ko amul carton day ebo muno mako bima bi ma fi podal bapi kantu bapi kantu nek ma baxu mbare papa no dewo tole ya gewo fu nekone beugama joge ak sabon fe djuma dinga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 You have been uncovered to the way, you have been uncovered to you have been uncovered to the way, you have been uncovered to the way, you have been uncovered to the That's how we do it. show sure. That's how we do it. Entriamo subito nel vivo, quindi, di questo nuovo rapporto. Inizierei con La Spagna, in collegamento da Madrid la giornalista Mariangela Paone, che quindi ha indagato le maggiori criticità nel, ehm, nello, nello Stato spagnolo. Eh, chiaramente i paesi che noi abbiamo deciso di indagare all'interno di questo rapporto sono accomunati eh, comunque da aspetti anche economici, eh, anche di, una gra di, di grande fragilità, eh, soprattutto eh, che rimonta agli anni Ottanta ma che si sono accentuati soprattutto dopo la grande crisi finanziaria del 2008. In particolare eh, Mariangela mette in luce ehm, la questione del reclutamento in agricoltura eh, appunto nel, nello Stato spagnolo che avviene con delle modalità eh, particolari che poi sono diventate via via un modello per l'Europa ma forse nascondono delle criticità, quindi lascerei la parola a Mariangela chiedendole come avviene questo reclutamento e perché in alcune regioni, soprattutto del sud della Spagna, c'è una forte eh, diciamo, discriminazione che riguarda soprattutto le lavoratrici eh, donne che lavorano nelle, eh, nelle coltivazioni di fragole in particolare. A te Mariangela. Sì, Maria, grazie. E... Per rispondere alla tua domanda, eh, così come abbiamo cercato un po' di fare nel rapporto, mi concentrerò di più sulle apparenti differenze, che, sulle molte, molte cose in comune che il reclutamento della manodopera in agricoltura in Spagna ha con, eh, rispetto all'Italia. Dico apparenti differenze perché poi eh, gli abusi e ehm, le disfunzioni finiscono per essere poi le, le stesse. Un fenomeno che negli ultimi anni ha preso piede, soprattutto nella regione di Murcia è quello del, dell'utilizzo per il reclutamento di società di servizi o agenzie di lavoro temporaneo. In spagnolo eh, si chiamano ITTES, Empresa de Trabajo Temporal. Eh, nella regione di Murcia, che viene un po' conosciuta come la Huerta d'Europa, eh, perché è la terza dopo l'Andalusia e la Comunità de Valencia per... Eh, esportazione di frutta e ortaggi eh, in Europa, e, la pervasività di questo modello è eh, enorme, e, i contratti di questo tipo, i contratti fatto, fatti attraverso eh, società e servizi o agenzie di lavoro temporaneo sono, eh, si sono quadruplicati negli ultimi dieci anni, eh, per darvi un'idea, eh, su mezzo milione di contratti fatti nel settore agricolo, eh, circa il 75% sono contratti fatti con, eh, attraverso ETTES. Eh, il problema qual è? Eh, il problema eh, che denunciano i sindacati è che ehm, dietro a questo tipo di contratti, a parte una chiara precarizzazione eh, del, della manodopera eh, con ehm, contratti che vengono coperti, con la, posti di lavoro che vengono coperti da contratti temporanei che invece dovrebbero avere un inquadramento più strutturato. A parte diciamo, questa precarizzazione poi una serie, ci sono poi una serie di irregolarità e frodi dal lavoro grigio, eh, con giornate di lavoro non segnate, eh, contratti per prestazioni di servizio in un giorno quando invece sono molti di più, ehm, l'utilizzo dello stesso numero, per esempio, di previdenza sociale per più lavoratori, per avere una sorta di copertura legale mh, a quello che poi è di fatto sfruttamento ehm, e poi il lavoro nero vero e proprio, come è il caso di come era il caso di Eleazar Blandon, che è un, un signore eh, nicaragüense morto eh, lo scorso anno ad agosto mentre raccoglieva cocomeri a Cottimo in un, uh, in un terreno di Lorca, proprio in, nella regione di Mursia. E, um, i piccoli produttori eh, denunciano che un po' il ricorso all'ETTES è funzionale a un modello produttivo eh, dove prevalgono, eh, che incentiva, in, è funzionale a una produzione che incentiva eh, le grandi imprese e eh, la formazione di eh, oligopoli eh, dove evidentemente eh, prevalgono prima di tutto le economie di scala. È quella che eh, la Coag che è una, una delle tre grandi associazioni di settore di agricoltori e produttori, ha chiamato la uberizzazione del campo spagnolo, la uberizzazione eh, del, del lavoro in agricoltura, sostanzialmente. L'altro modello di reclutamento a cui vorrei fare accenno e di cui parliamo nel rapporto e che ha a che vedere con la seconda parte della, della tua domanda, e quello che, eh, se mi permettete la ripetizione, è diventato un modello poi eh, per tutta Europa, eh, ma dietro il quale realmente non è tutto quello che, quello che luccica. Sto parlando della cosiddetta contrattazione in origine, la contrattazione in origine, i contratti in origine, che è un modello di immigrazione circolare eh, che viene tuttora presentato come una soluzione per la gestione dei flussi eh, migratori. È un modello che ehm, si basa fondamentalmente su permessi soggiorno vincolati al, al lavoro stagionale, alle campagne stagionali. In Spagna sono iniziati i primi contratti tra il 2001 e il 2003 eh, con Romania, Polonia, Ecuador e Marocco. Poi negli anni in realtà il modello è stato quasi completamente assorbito dalle migliaia di contratti che vengono fatte, eh, fatti per portare manodopera a Huelva. Eh, la provincia dell'Andalusia, dove si concentra praticamente la quasi totalità della produzione eh, di fragole e altri frutti rossi, di cui la Spagna è uno dei massimi esportatori nel mondo. Eh, prima che la pandemia eh, mettesse tutto in subbuglio, per il 2020 era stato previsto l'arrivo dal Marocco di eh, 20.000 eh, lavoratrici. Perché parlo di lavoratrici? Perché il contratto che si offre in origine è rivolto a donne, donne che devono essere sposate o vedove, eh, comunque con vincoli familiari, eh, figli minori di 14 anni, tra i 25 e i 45 anni e provenienti da zone rurali. Sono questi i criteri che vengono fissati nell'offerta di lavoro gestita poi dall'Agenzia Nazionale eh, per il Lavoro del Marocco eh, per una selezione a cui partecipa, eh, durante un viaggio di tre giorni, una delegazione delle principali associazioni produttori delle fragole e dei berries spagnole. Perché questi criteri e perché questa, mh, questa forma di, eh, di contrattazione? Evidentemente, come denunciano sindacati e, e ONG, eh, questa selezione è in chiara contraddizione con il principio costituzionale di eh, non discriminazione. Uno dei eh, ricercatori eh, con cui abbiamo parlato e che più ha lavorato su questo modello di contrattazione spiega eh, molto chiaramente che cosa c'è alla base di, eh, di questi criteri. Mh, avere una manodopera più docile e poter ridurre alla fine il tasso di non ritorno nel paese di origine alla fine della campagna. Questi limiti che eh, insomma, erano già evidenti nei primi anni, eh, si sono, a questi limiti sono poi aggiunte le denunce eh, di abusi, eh, non solo abusi eh, sul lavoro, quindi termini di contratto non rispettati, spesso anche sconosciuti, perché eh, molte di queste donne sono analfabete, eh, denunce sulle condizioni del, degli alloggi, a queste denunce si sono aggiunte anche le denunce di abusi sessuali, eh, nel 2018 in seguito a, una, eh, a un reportage realizzato da Corrective eh, Buzzfeed News eh, che eh, documentava, questi abusi, raccoglieva queste denunce. C'è stato un tale dibattito eh, che eh, le organizzazioni dei produttori sono state in qualche modo costrette a reagire a questa ehm, eh, crisi, diciamo, di immagine. E di fatto, nel contratto collettivo firmato successivamente tra una delle principali organizzazioni, il commissario Asaha, e il sindacato. Eh, commissione Sobreras ehm, si prevedeva per la prima volta un protocollo sull'uguaglianza e la prevenzione delle molestie sessuali e poi Interfresa che è la eh, principale associazione ehm, interprofessionale del settore la, la, ha ehm, dato via una cosa che si chiama Prelsi che è un piano di responsabilità sociale. Che cosa hanno in comune eh, le ombre? di questi due modelli, eh, è quello che abbiamo cercato poi di, di spiegare nel rapporto, il punto debole eh, di tutto, tutto questo è, è che è un problema comune all'Italia, la necessità di rafforzare le ispezioni, eh, addirittura c'è chi tra, tra chi abbiamo intervistato propone la creazione di un ispettorato europeo se davvero eh, si vuole eh, affrontare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura. Grazie Mariangela e grazie mille per la tua testimonianza. Io direi di passare adesso alla Grecia con Apostolis Fotiatis in collegamento eh, da Atene. E Apostolis mh, ha diciamo, affrontato il tema ovviamente della Grecia che probabilmente come paese anche rispetto alla Spagna all'Italia, um, è anche meno raccontato, quindi chiederei ad Apostolis quali sono appunto, state le uh, criticità che ha raccolto quando ha incontrato eh, i produttori e gli attori appunto del settore agricolo greco e Apostolis ha intervistato gruppi distributivi, produttori, sindacati, insomma veramente eh, nel suo capitolo c'è uno spettro anche ampio diciamo, della filiera eh, agroalimentare, quindi quali sono le criticità maggiori eh, Apostolis del settore e co cosa lamentano i produttori in Grecia? Io Uh, when it comes to problems uh, faced uh, by producers in Greece, uh, it's complicated uh, because they organize uh, their uh, production uh, activity in a sector that is very much related uh, towards uh, their relationship uh, with uh, big buyers, uh, supermarkets, and wholesale and agents that, ex, uh, you know, uh, intervene in exports and towards the labor market uh, and the relationship with workers. Very unregulated dynamic environment. Uh, if someone wants to take the most important issues that come up from this uh I should mention uh, first uh, the very delays uh, to cure uh, payments from uh, big buyers to producers for fresh products which is an issue that the greek state has attempted to regulate with uh, legislation a couple of years ago but uh, not successfully so, so it's an issue that is pending uh, and it probably has become even uh, more difficult and complicated during the, the pandemic uh, period And uh, the important, uh, important issue has to do with uh, fair uh, trading practices which producers face uh, in their relationship with uh, uh, much stronger uh, partners uh, that represent uh, you know, big interest uh, from the supermarket chains or uh, exporting markets. Uh, unfair uh, trading practices meaning uh, That uh, There are costs that occur uh, uh, after the first negotiation uh, takes place. Sometimes there are charges for uh, listing products, for promoting products, that uh, will be requested uh, to be deducted from the initial agreement uh, afterwards. Uh, all these things, both the, the issue of uh, long delays of payments and uh, the issue of unfair trading practices, are well examined, they're well, well not very well regulated. One of the reasons that has led to the introduction of the a new EU directive uh, on uh, unfair uh, practices in agricultural sector, which uh, is, is a 2019 directive. Uh, the Greek state has reacted uh, positively, quickly uh, and uh, it has already prepared the draft uh, legislation that has gone to public consultation, uh, but again, uh, it's important to with the final legislation as well as uh, how the implementation uh, will take place, uh, usually uh, the most difficult aspect when it comes to state interventions into the agricultural sector uh, in Greece and other EU countries as well. Now, in the directive, uh, there are predictions for uh, faster payments, Uh, and uh, for controls of unfair uh, trading practices uh, uh, with the creation of uh, a authority to investigate and also impose sanctions uh, when these uh, occur so uh, there is uh, uh, there are problems we also show space for uh, interim improvement in this issue now one uh, has to have in mind that uh, the in agricultural production is complicated and uh, not well-regulated. The problems that occur between producers and buyers are very often uh, cascade into the relationship of uh, producers uh, and uh, workers, and that's the second big uh, issue that uh, affects a lot the dynamic in uh, food supply chain, uh, agricultural food supply chain and uh, um, the agricultural sector in general. Uh, the relationship between producers and workers uh, in agricultural production is uh, largely unregulated in the country. Uh, there are many reasons uh, for this uh, situation but uh, it occurs uh, from the interviews and the discussion with experts that they, the basic reason uh, is that there seems to be a political choice from uh, Greek governments that goes back a long way into, into time not to strictly regulate the sector because uh, 90 percent of uh, the uh, labor force uh, occupied is uh, and uh, usually informal migrants. So somehow the ad hoc situation is facilitated by a lack of implementation of regulation. There are problems uh, observed uh, in this situation. The most important being that there's a very uh, problematic framework of how workers ought to be declared and uh, this means that it becomes extremely difficult To control uh, under which conditions and um, how payments of workers take place so insurance issues uh, are very important uh, also it becomes uh, very difficult for authorities to intervene and to exercise controls and on top of this uh, the actual control authority of uh, regulations and conditions uh, in the agricultural sector in Greece is a very weak institution uh, which uh, has to exercise the controls within a very weak uh, regulatory framework. So all this situation makes it uh, very possible uh, for exploitation of, of uh, the working uh, force in the agricultural sector to occur and perpet be perpetuated Uh, but, again, uh, there is uh, space for improvement in this case. Uh, uh, Greece has not uh, ratified uh, the ILO Convention uh, for Controls and Inspections in the agricultural sector for four decades, which uh, would uh, improve uh, you know, the political climate and the dynamic for uh, starting introducing uh, improved regulation uh, over the issue. And uh, there's been work done on this, but uh, unfortunately it's been put in the freezer by the current uh, administration. Although uh, the previous government committed to go on with the ratification uh, already since 2018. So there are very really much uh, the situation if the political will uh, was uh, in place. È uh, is more or less uh, you know, a breaf picture of the situation in, in the country. Grazie, Apostolis. Grazie, Apostolis. Thank e, you mm, grazie, anche ne approfitto per ringraziare anche la traduttrice eh, di questo rapporto che ha curato, ovviamente, la traduzione dall'inglese all'italiano eh, nel capitolo di Apostolis, e la traduzione dell'intero rapporto dall'italiano all'inglese Livia Fierro. Eh, adesso passerei all'Italia con il direttore Fabio Ciconte che insieme a Stefano Liberti ha indagato in particolare le regioni del sud Italia, quindi Piana del Sele, Foggiano e l'Agropontino. E, e quindi ti chiederei Fabio cos'è che avete diciamo, scoperto in questo viaggio che avete fatto insieme, cos'è che mina questo comparto che invece avrebbe delle grandi potenzialità. E per le regioni del sud e per i produttori eh, del sud eh, e soprattutto quale eh, diciamo, effetto ha eh, anche l'atomizzazione la, ehm, diciamo, che eh, possiamo dire, Terra lo denuncia da tanto tempo, insomma è un carattere, una criticità eh, diciamo, del, delle regioni meridionali del nostro eh, paese, quali effetti ha eh, rispetto alla contrattazione, alla negoziazione con i grandi gruppi eh, distributivi? Eh, noi abbiamo avanti questa, portiamo avanti questa battaglia appunto sulle aste, quindi a che punto siamo? Anche su questo. Sì, intanto grazie, eh, grazie Maria per, per il lavoro che hai fatto in questi mesi per tenere insieme questa, la costruzione di questo rapporto, che è stato un rapporto complesso, nato e immaginato prima che il mondo cambiasse, cioè prima della, della pandemia e che ci ha messo di fronte all'evidenza di un mondo completamente nuovo e, e che però ci ha anche mostrato quanto la, la filiera agroalimentare in qualche modo fosse e sia eh, centrale nelle dinamiche di tutti i giorni della nostra vita e quanto dentro, però, dentro le maglie della narrazione della filiera agroalimentare le eh, lavoratrici e i lavoratori fossero del tutto inesistenti ci siamo resi conto invece con la pandemia che questo non era, non era vero che senza là, il lavoro di donne e uomini che ogni giorno in tutta Europa raccolgono il cibo che noi mangiamo eh, la filiera agroalimentare sarebbe semplicemente eh, ferma io partirei però da, da un'immagine. Un eh, L'estate scorsa siamo ad agosto, eh, intorno ai giorni di Ferragosto esce fuori una pubblicità di un, un grande gruppo industriale della, della GDO, dei Discount, che promuove una, una pubblicità che dice vi diamo il 14 agosto dei cocomeri a un centesimo al chilo. Cioè un centesimo al chilo vuol dire niente, vuol dire un uh, quasi regalato. Negli stessi giorni, ce lo raccontava Mariangela Paone eh, poco fa, eh, nelle campagne spagnole eh, moriva Eleazar Blandon eh, proprio durante la raccolta del, del cocomero. Ora non c'è un nesso... Tra i, due, tra i due eventi, cioè tra la promozione del, della grande distribuzione e la morte tragica di un, di un lavoratore, ma c'è dentro, uh, dentro questa immagine il racconto secondo me più crudele di tutte le contraddizioni che noi abbiamo all'interno delle filiere agroalimentari, e, mh, del mondo del lavoro fino ad arrivare alla, alla grande distribuzione e anche alle imprese multinazionali che sono dentro questo, questo panorama. E provo come dire, a raccontare una serie di cose che abbiamo trovato sull'Italia ma a intrecciarle anche rispetto alle evidenze che abbiamo individuato dentro questo, questo rapporto eh, intanto perché come dire, eh, forse il punto principale è che la fotografia che noi abbiamo dato in questo rapporto è una fotografia che ha i, rapporti, che ha, come dire, i, i contorni molto simili Cioè una serie di elementi che sono eh, identici, molto simili in tutti e tre i paesi e se noi andassimo in altri paesi dell'Europa troveremmo le stesse, le stesse cose, per cui c'è un primo punto centrale, il primo punto centrale è che la questione sfruttamento del lavoro e caporalato non riguarda solo alcune regioni del sud Italia, riguarda l'Italia intera e riguarda l'Europa. Noi abbiamo chiamato un po' provocatoriamente una questione meridionale, noi siamo stati abituati eh, a definire la questione meridionale come una questione del sud Italia, ecco oggi la questione meridionale deve diventare una questione del sud dell'Europa e che quindi deve riguardare l'intera Europa. Secondo elemento forte secondo me di questo rapporto è che in tutti e tre i paesi eh, c'è un nesso importante fra la frammentazione della filiera agroalimentare e lo sfruttamento, cioè all'aumentare della frammentazione della filiera agroalimentare c'è lo sfruttamento. Ora, non tutta l'agricoltura è fatta di sfruttamento, ma... Laddove c'è frammentazione, laddove c'è una carenza di cultura imprenditoriale, laddove non c'è un ricambio generazionale, diciamo, li, li, li aumenta molto il, il livello del, dello sfruttamento. Naturalmente molte cose stanno, stanno cambiando, eh, se noi prendiamo il Foggiano, ehm, è vero, siamo stati tra i primi a dirlo, se noi prendiamo la raccolta del pomodoro, diciamo, eh, uno degli elementi emblematici del nostro Made in Italy, Abbiamo riconosciuto già da molto tempo il fatto che sia aumentata la raccolta meccanizzata, quindi come dire, il tasso di sfruttamento diminuisce perché diminuiscono le braccia che, che ci sono. E I dati ci dicono eh, che siamo al 90% di raccolta meccanizzata, ma quel 10%... Oggi vuol dire ancora nei due mesi di raccolta estiva del pomodoro vuol dire più o meno 48-50 giornate di lavoro da, da fare, 40-50 giornate vuol dire più o meno 800 lavoratori che devono andare in campagna a raccogliere, quindi vuol dire che il potenziale dello sfruttamento in quella filiera che pur ha fatto tanti passi avanti è, è molto alto. e Sono quei lavoratori che vengono poi eh, reclutati spesso da caporali e che vivono in condizioni eh, molto spesso inumane e degradanti che troviamo dentro i, i ghetti che in questi anni abbiamo eh, spesso eh, denunciato. C'è un altro elemento eh, che emerge in, in tutti diciamo, e tre i paesi che è la scarsità del, dell'ispettorato del lavoro cioè gli ispettori del lavoro non hanno eh, in termini numerici sono molto pochi dappertutto eh, quando vai come dire a fare le ispezioni sul campo, quando sei in campo aperto è molto difficile farlo e quindi questo pone un elemento di debolezza nelle misure repressive che hai per controllare se il datore di lavoro sta effettivamente trattando a dovere il, i braccianti Elemento secondo me centrale che viene, che noi denunciamo da tempo e, e su cui devo dire c'è una scarsa attenzione secondo me, è l'elemento del lavoro grigio. Cioè il lavoro grigio è l'elemento centrale di tutto il settore agricolo. Non c'è angolo del settore agricolo in cui non ci siano contratti in grigio. Cosa vuol dire in grigio? Vuol dire che io faccio a un lavoratore un contratto per un certo numero di giornate. Il resto le pago in nero. Perché faccio questa cosa? Perché pago meno tasse, perché ho un contratto di facciata che mi permette di eh, presentare diciamo, davanti all'ispettore del lavoro, davanti alle, ai carabinieri, eccetera, eccetera, quindi eh, come dire, è una, eh, mi pulisce la faccia, eh, ma soprattutto determina quella situazione di subalternità del lavoratore, della lavoratrice nei confronti del datore di lavoro e questo è l'elemento che noi troviamo dappertutto, laddove il lavoratore è nelle condizioni di bisogno assoluto da dover accettare qualsiasi condizione ci trovi, ci trovi davanti, l'abbiamo visto nelle donne eh, marocchine con, con la contrattazione d'origine in, in Spagna, con i lavoratori di Manolada, l'abbiamo visto con i lavoratori con la comunità SIC dell'Agropontino Pontino, dove addirittura abbiamo incontrato situazioni di lavoro a cottimo, altra pratica molto utilizzata. Lavoratori a cottimo l'abbiamo visto per esempio nella coltivazione di ravanelli, che io trovo una cosa incredibile, cioè la coltivazione di ravanelli non vieni pagato a giornata di lavoro, vieni pagato a mazzetto di ravanelli raccolto, un mazzetto da 10 ravanelli viene pagato eh, 10 centesimi, quindi il datore di lavoro ti somma i mazzetti da 10 centesimi pagati 0,2 centesimi, eh, centesimi, fino ad arrivare a comporti la tua giornata di lavoro. Capite bene che questo è un elemento di una che rende totalmente retrogrado il sistema, è totalmente in uno stato di eh, subalternità il, uh, il lavoratore. Certo. Vado diciamo, a concludere, ehm, c'è un tema però che, che dicevo all'inizio, cioè che è il tema della catena del valore, perché noi tutte queste condizioni ce le abbiamo in una situazione in cui ci siamo abituati a considerare il cibo come un qualcosa che vale sempre di meno. Cioè, un qualsiasi cosa che noi compriamo al supermercato eh, deve costare poco. Ma quel poco prezzo che noi paghiamo, c'è qualcun altro che lo sta pagando. Allora partiamo dall'assunto che non è la grande distribuzione a pagare quello sconto che stiamo facendo, ma è sostanzialmente gli, gli anelli più inferiori. Gli anelli più inferiori tendono a scaricare a loro volta sugli anelli più inferiori questo, questo scarto, fino ad arrivare all'anello più più debole, per questo noi insistiamo nel dire appunto il nesso di cui parlavo all'inizio, no? fra l'anguria venduta un centesimo e eh, come dire, le morti che noi troviamo sul, sul campo. Allora che cosa bisogna fare però? Intanto bisogna guardate prendere atto che il caporalato è una questione europea stando nel vecchio continente senza aprire diciamo, le porte di, di, di, dell'intero pianeta, è una questione europea e come tale va affrontata in termini legislativi L'Italia ha una legge, la 199 del 2016, eh, che abbiamo sostenuto sin dall'inizio e che è una legge importante da salvaguardare, che però anche gli altri Stati membri, quindi in questo caso la Spagna e la Grecia, dovrebbero dotarsi di una legge contro lo sfruttamento del lavoro in agricoltura. Allo stesso modo il Parlamento europeo dovrebbe dotarsi di norme e normative che vadano nella stessa direzione perché devono riconoscere che esiste questo problema. Sul lato invece della filiera c'è un tema che riguarda la direttiva sulle pratiche sleali che il Parlamento europeo ha approvato più di qualche mese fa, che in questi mesi gli Stati membri, compresa l'Italia, compresa la Grecia e compresa la Spagna, stanno discutendo, è chiaro che su questo bisogna accelerare, noi poniamo un punto in più perché fortunatamente nella legge di delegazione europea è stato inserito anche l'emendamento, che vieta le aste al doppio ribasso. Eh, ecco, io penso che su questo c'è bisogno di come dire, accelerare, quindi di, di, di, diciamo di, di, di rendere applicativa la pratica isoleale anche in Italia, di approvare la legge sulle aste al doppio ribasso in seconda lettura a, alla Camera e bisogna farlo eh, adesso. E poi c'è un tema di trasparenza perché noi dobbiamo sempre ricordarci su questo chiudo che il consumatore di tutto questo diciamo, difficilmente riesce a capire. Noi abbiamo un sistema agroalimentare che si scherma dietro le autocertificazioni, dietro le varie mille certificazioni che ci sono dai nomi altisonanti che in realtà però non danno garanzia. Una delle garanzie che noi crediamo possa essere utile e su cui insistiamo perché il legislatore faccia qualcosa è l'etichetta narrante, cioè un'etichetta che ti dica la vita del prodotto, in modo tale da togliere qualsiasi alibi rispetto a, a, a possibilità di, di sfruttamento. Bene, grazie mille Fabio, grazie mille e adesso ascoltiamo di nuovo l'orchestra. Grazie More Africa, smile it goes bigger than Africa yeah. Uh. Yeah, hey, I, uh -huh. From Africa, in Africa, Africa From Africa, in Africa, Africa No matter where you from, remember No place like home No matter where you are, remember No place like home, where you belong Where you I'm proud of where I'm from, Africa, a home of love. It's a home of blessing, a home of peace, a home of joy. Where we belong. Yeah, where we belong. Hey, from Africa, in Africa, Africa. Where are I from Africa, in Africa, Africa? From Africa, in Africa, Africa I sing, yeah, I From Africa, in Africa, Africa yeah, I... From Dopo aver parlato di Europa direi di entrare diciamo, nel vivo di quello che accade nei territori quotidianamente. È per questo che in collegamento Gervasio Ungolo dell'Osservatorio Migranti Basilicata, che eh, diciamo è un partner anche di questo evento e che ogni giorno monitora anche ehm, lo sfruttamento lavorativo in quei territori che purtroppo sono diventati famosi anche per i ghetti, per gli insediamenti informali e per casi di pesante sfruttamento in agricoltura. Quindi Gervasio ti chiederei eh, cosa fa l'Osservatorio che ormai ha un'attività diciamo oltre più di ventennale e, e soprattutto quali sono le criticità che l'Osservatorio ha saputo eh, intercettare in questi, in questi territori. Ciao, buongiorno a tutti, e grazie di, di avermi invitato Diciamo in questa, in questa sede. L'Osservatorio Migranti Basilicata, come dicevi tu, lavora da vent'anni e oltre eh, sul tema dei migranti e eh, sul focus dei braccianti. Eh, malgrado ecco, avremmo voluto occuparci di altro, però, eh, viviamo in un territorio che è stato investito da quello che eh, è il fenomeno della globalizzazione. Eh, che si è avuto dopo gli anni, dopo gli anni 80, e, eh, in Basilicata infatti il fenomeno dello sfruttamento bracciantile e eh, dello sviluppo del nuovo caporalato eh, parte proprio da quegli anni. Che dire, l'OMB ha, ha cercato di lavorare, di eh, orientarsi di guardare eh, su, molti, su molti fronti, eh, chiaramente viviamo in una regione che è la Basilicata, che ha un calo demografico eh, pazzesco, con delle distanze tra eh, territori che sono veramente, eh, veramente molto, molto importanti eh, e quindi eh, in questo, eh, diciamo, così deserto demografico, eh, l'agricoltura in due aree che sono poi l'area del Metapontino e l'area nord del, della Basilicata, il comprensorio del Vulture Alto Bradon, in, in qualche modo sono le aree che dal punto di vista agricolo hanno un'importanza. Anche se eh, con caratteristiche molto differenti. L'area eh, del Bultu e Alto Bradano eh, è un'area eh, dove la monocoltura del pomodoro la fa da padrona, è un'area collegata a um, All'area del Foggiano, quindi eh, tanto che i braccianti appunto a noi ci vedono come pugliesi, non come lucani, mentre invece l'area sud della Basilicata, considerata quindi l'area dello dell Ionio, considerata un po' come la, la California del, del Sud, ha un tipo di agricoltura invece molto più eh, intensiva con delle produzioni che sono altamente pregiate, ad esempio la fragola Candonga che Uh, in questi giorni sarà raccolta quindi inizierà appunto la raccolta della fragola con impianti serricoli e così via e che dire, noi siamo in giro come eh, unità di strada oramai la nostra attività principale ed è stata quella con la quale abbiamo iniziato e che non abbiamo poi mai, eh, mai terminato perché eh, uno ci permette di conoscere direttamente eh, in faccia chi sono gli sfruttati ma anche chi sono gli sfruttatori eh, di conoscere quelle che sono le situazioni e gli elementi che creano questo Uh, questo disagio che è veramente inumano, è un qualcosa che non può essere raccontato, non si poteva raccontare negli anni 50 quando il caporalato era uh, un caporalato prettamente nostrano, tipico, non si può raccontare oggi che invece uh, la mafia delle tratte, la mafia del, uh, dei lunghi viaggi uh, e che uh, appunto uh, poi questi ragazzi arrivano qua e e non si sganciano ancora da questi, da questi soggetti perché appunto poi incontrano qui uh, in continuità con, con queste mafie uh, i caporali i gestori dei ghetti i gestori della prostituzione uh, e così via ecco um, uh, lo scenario che abbiamo uno scenario non, non roseo possiamo fare uh, um, 3000, 3.000 riflessioni ma gli elementi importanti sono sicuramente gli elementi che riguardano la regolarizzazione dei, dei ragazzi uh, se i ragazzi continuano a inseguire un uh, una regolarizzazione che non ci sarà mai e non sarà mai stabile, noi continueremo comunque ad andare nelle campagne a raccogliere i cocci e uh, a continuare a parlare di mafia, di filiere, di grande distribuzione. E grazie mille per questo. Penso che tu abbia dato diciamo, un quadro esaustivo di, eh, della situazione critica, anche insomma, che si respira in quei territori. Ma in realtà l'Osservatorio diciamo, resiste da vent'anni, quindi insomma. Eh, grazie per il, lavoro, per il lavoro che fate, grazie mille. Grazie a voi e buona giornata. Buona giornata. Adesso restiamo in Basilicata, con, ehm, ci colleghiamo con la diacona valdese Nathalie Plavan, che ehm, la tavola valdese è stata appunto tra ehm, diciamo, i sostenitori di questo evento. Ehm, Nathalie, ci senti? Sì, vi sento. Ciao a tutti e tutte. Ciao. Natalia è in collegamento da Cerignola, però appunto ci parlerà eh, dei, dei progetti che la Tavola Valdese eh, segue e eh, ricordiamo che anche questo evento è stato realizzato grazie ai fondi dell8 per 1000 della Tavola eh, Valdese. Quindi perché questa scelta della Tavola Valdese e quali altri progetti sostiene la Tavola sì, l'Otto per 1000 Valdese sostiene ehm, proprio progetti eh, sociali, programmi culturali, eh, cooperazione. Tutto il, ehm, il ricevuto, l'intero importo ricevuto dall'Otto per 1000 dei cittadini italiani viene destinato a questo tipo di progetti e i fondi vengono messi a disposizione e quindi poi restituiti alla società civile. Eh, a a quel tessuto eh, di enti, comunità religiosi e, e laiche, di associazioni che svolgono un prezioso lavoro di cura e sostegno verso le persone più sole, marginali e invisibili. E negli ultimi anni l'otto per mille alla Chiesa Valdese eh, ha, ha visto un considerevole, considerevole aumento di domande per progetti proprio in campo culturali e io credo che eh, il progetto dell'orchestra dei braccianti rientri proprio in uno di eh, questi progetti di promozione culturale ehm, che per molti versi è promozione alla speranza eh, per questo motivo le chiese di puglia e basilicate riunite in questo circuito si è fatto partner di questo progetto ehm, insieme a Terra, perché seminare speranza è importantissimo e spesso la cultura eh, si fa proprio promotrice, e portatrice di questa speranza. Eh, come chiese sul territorio, noi cerchiamo di mantenere l'antenna ehm, posizionata per continuare a informare, a trasmettere, a formare eh, la, la società civile eh, sul caporalato, sul capo sulla difesa eh, dei diritti degli sfruttati, dei marginali, donne e uomini che siano di qualsiasi provenienza, migranti o italiani, eh, non importa, la lotta al caporalato rala, capo è uno dei temi portati anche nell'annuncio delle nostre chiese sul territorio. Grazie Natalie, grazie mille per il lavoro che fate, grazie per il vostro supporto. Grazie e a voi. Ricordo insomma, che questo rapporto non sarebbe stato possibile senza il sostegno di Open Society Foundation, grazie mille per diciamo, la, la vicinanza ai nostri temi. Eh, voglio ringraziare appunto tutte le persone che lo hanno reso possibile, che lo hanno realizzato ancora una volta, questo ci sarà una bussola insomma, per il futuro per ricordarci che il caporalato non è una questione di cronaca ma va affrontato come un fattore economico, politico importante che deve diciamo, mh, tornare ad essere nell'agenda dell'Europa de in questo momento. E grazie a tutti e buona serata. ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਖਰਾ ਕਰੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਯਾਰੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਖਰਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਥੇ ਧਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਯਾਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਲਾਈਦੇ ਅਖੜੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਲਾਉਨੇ ਆ ਅਖੜੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੁਬਈ ਵੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਆ ਕੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਗਏ ਸੀ ਦੁਬਈ ਵੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਆ ਕੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੀ ਗੱਲ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਖੜੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਈਦੇ ਆ ਖੜੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਕੁਲੇ ਖਰਚੇ ਵਸਣ ਵਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਸਣ ਵਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਉਹ ਘੋੜਦਾ ਤੇ ਰਿਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੌਂਦ ਤੁੰਬੀ ਦਾ ਬਾਜਾ ਦਿੰਹਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਲਹੋਨੇ ਆਇਆ ਖੜੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਲਾਈ ਦੇ ਆਖੜੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆਂ ਪੰਜਾਬੀ Because some black doesn't make me weak, you invite them black, super black and I'm proud of it You think your blacks make you better than me, you think your blacks make you better than me Don't even bother what you say you mean, don't even bother what you think of me uh -huh. I'm super black and I'm proud of it I'm super black and I'm proud to show you Check it out yo, check it out yo Ain't about who you are, ain't about where you from It's all about one big family, it's all about one big family I'm from Asia, I'm from America, I'm from Africa, I'm from UK, I'm from Europe It's all about one big family, it's yeah. all about one yeah. big family Yeah, yeah. Uh, let me tell you something about me Since I came to Italy I never see me The word of me jahle. The, the how my children come to me That's why I'm here, I'm here, I'm here I'm here, I'm here, I'm here, I'm here I'm here, I'm here, I'm here, I'm here, I'm here, I'm here ਕਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਮਹਾਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਜਮੇ ਕਦੇ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਮੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਜਮੇ ਕਦੇ ਪਹਿਣ ਨਾਨਕ ਮੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਗਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਪੀ ਲਾਉਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਲਾਂ ਚ ਜਗਾ ਦਿੰਨਿਆ ਯੁਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਲਾਉਣਿਆ ਅਖੜਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦਿੰਨਿਆ ਪਿੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਈਦੇ ਅਖੜਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦਿੰਨਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦਿੰਨਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦਿੰਨਿਆ Emanuele, Giulia e Sergio un grande grazie da parte di terra alle fondazioni che ci hanno sostenuto per mille della Chiesa Valdese la Fondazione Altamani Italia e il Fondo di Beneficenza Intesa San Paolo un grande ringraziamento allo studio di registrazione Terzo Suono che ci ha permesso di realizzare questa piccola opera online e grazie all'artista Guendalina Salini che ci ha permesso di raccoglierci all'interno di questi volti, i volti dei braccianti, delle donne e degli uomini morti nelle campagne italiane negli ultimi anni e un grande ringraziamento ovviamente a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici che ogni giorno raccolgono il cibo che troviamo nelle nostre tavole e a loro dedichiamo quest'ultimo pezzo dell'orchestra di braccianti che è un pezzo di libertà, Freedom, grazie. Living life is stress in this ghetto they Can't survive in this ghetto They live in the movement like rebel time Brother man, here amande Here amande Here E io, io I don't choose to live in the goat, I don't choose to live in. I don't choose to live in the goat, I don't choose to live in. I don't choose to live in the goat, I, I don't choose to live in. I don't choose to live in the goat, I don't choose to live. All I want this is freedom. This is my community, that's what I need. Freedoms to be free, Marianne. Freedoms what I need. Freedoms how I feel, this is my community, that's what I need. Married Alice, it, that's what I need.